Ciao a tutti oggi prepareremo la crema bimbi il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono zucchero vanillina farina latte e uova. Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la vanillina e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 7 prendiamo sul fondo del boccale aggiungiamo la farina le uova e il latte e facciamo cuocere per 7 minuti 90 gradi velocità 4 La crema bimbi è quasi pronta, trasferiamola in una ciotola e lasciamola raffreddare prima di servire. Crema bimbi può essere utilizzata anche per farcire torte, si conserva in frigo per uno o due giorni coperta con pellicola a contatto. Grazie e alla prossima ricetta!